in E bentornati al Gormiti, Gormiti Show! Show! Allora state imparando la baby dance? Sì perché noi abbiamo un sacco di voglia di vederla Esatto, siamo molto curiosi, dove devono mandare i video Giada? Devono mandarli a gormitishow.gormiti.com Esatto, mandateci tutto il materiale che chiediamo a questo indirizzo Ma ora Ma, Giada... è arrivato già qualcosa? Eh sì, te lo stavo proprio per dire, guardiamo i primi due video Vai! Pronti a combattere? Devo dire che sono stati davvero davvero bravi. E soprattutto si vedeva che si stavano divertendo. È giusto, perché alla fine si devono divertire. Ma perché siamo così con il marsupio dei gormiti, in questa posizione che stiamo nascondendo qualcosa? Perché c'è un'altra novità. Vai. Un L'album <ride> dei gormiti. Esatto. Ma tu hai iniziato ad attaccare qualche figurina? No, sì. non ancora, però e ne ho sì. comprato un sacco. E Vuoi io pure, e io pure, e io pure. Devo iniziare ad attaccarle, però. Allora, dimmi un po'. Che dici se facciamo il gioco e ce le scambiamo così, capiamo un po'? Sì? Dai, vediamo, fammi vedere. Iniziamo con le tue. Ok. Vuoi vedere? Per allora... Esempio. Ecco, questa per esempio mi manca. Aspetta, no, aspetta, no, aspetta devo vedere se ce l'ho... due. Mi, mi mancano anche questa. Eh... Un no, secondo, no, no. poi te le ridò. Dai no, Johnny, dobbiamo aspetta, andare avanti. Aspetta, non possiamo mi stare avanti. manca. Un secondo, dai, un secondo, secondo secondo. Dai Johnny. Questa, questa ce l'ho, no, questa, questa, questa mi manca, questa ce l'ho, questa mi... Oh Giada, ora è arrivato il momento del gioco! <ride> sì, non vedevo lo l'ora! E eh sì, ti ricordi, abbiamo chiesto ai nostri piccoli amici di mandarci le loro storie! E oggi Marco, di 6 anni, ci ha mandato la prima storia! E eh sì, che noi adesso vi facciamo vedere con i protagonisti che ha scelto lui! Allora, i protagonisti sono... Vai! Xator eh, Ultra! Sì, Ultra Xator! Ultra e emota. Però noi non ve la racconteremo parlandoci raccontandovi cosa ci ha scritto. No, ve la faremo vedere giocandoci. Esatto, quindi siamo pronti? Prontissimi. Ti ricordi vai. la storia certo Giada? Certo che me la ricordo, certo. Perché lei è un pochino smemorata. No, no non è vero. Non è vero. Vai iniziamo, Vabbè, vai, iniziamo. Allora, la storia inizia così. <coughs> me lo fa la voce da Chilos. E eh sì che io l'avevo messa proprio qui da qualche parte. Non la trovo più, adesso sono triste Eh sì che era qua dietro Ciao amico, cosa e, stai facendo Ehi, ciao Motak, eh, sto cercando, sto cercando la mia, la mia la la... lampada eh, è no, un po' buio nel frattempo No perché. Motak, quella è un'altra storia, sto cercando, sto cercando, era qui la, dietro La lasagna! Non sto cercando Ma nessuna, lasagna. Non sto cercando nessuna lasagna, Motak Sto cercando la mia lancia L'avevo messa qui Giuro che era qui da qualche parte Lo sapevo che cercavi la lancia Volevo solo farti ridere un pochettino eh, Lo so <ride> Però oggi non è proprio giornata Ah no. dove sei stata l'ultima volta Magari l'hai lasciata lì eh, Ero lì guarda Vieni con me Forse ero qua ah, sì. eh, Ma non c'era Dietro questa pietra gigante Vado a cercarla Ti aiuto eh Ok sì, Facciamo prima Gra Grazie mille Mota Che sei proprio un amico Adesso sono triste. Come faccio senza la mia lancia, bambini? Io, io senza la mia lancia sono molto, molto debole. Oh, la Stai troverla. cercando questa per caso? Xator, sei tu. <ride> Hai certo rubato sono la mia io, lancia? Io, certo. Ridammela subito. Devo sconfiggerti subito. una volta per tutte, così i tuoi poteri sono minori. Ridammela subito. No, neanche per sogno. Adesso ti attacco. No. <ride> Per fortuna sono, sono molto veloce. Ehi, sento, sento parla Xator. No, ma non eri nata a cercare questa. Sei tu. Ridai, subi, ridai subito la lancia ad Achilos. Vai, adesso vi sconfiggerò. No, no, Achilos. Vieni qui il secondo. Ehi, ehi, cosa fate? Non vale, due palle. Ridarci la lancia. No, ah. presa. Bravissimo, no, Achilos. Io, io me ne vado, eh, ma tornerò molto presto a sconfiggervi. Adesso io ti attaccherò. No. Prendi questo. Ah, che fatica, Achilles, che fatica, Motac. Però ce l'abbiamo fatta. Certo che Giada... Che bella è, storia! È, è proprio una bella storia perché c'è sempre un lieto fine ed è proprio vero... I che i gormiti vincono sempre. Che i gormiti vincono sempre e che bene vince sul male. Bravo Marco! Adesso amici noi aspettiamo tutte le vostre storie. Tutte. Dovete mandarle a gormitishow.gormiti.com. Esatto. E la più bella la metteremo in scena. Eh sì, eh sì eh, esatto, la mettiamo in scena. e Giada ora fai una magia perché dobbiamo andare avanti. Wow! I panettoni! Grazie Giada! I panettoni! È vero che ci amici... visto. No, non sono i panettoni! Ma come no? È Natale, tra poco. Sono le mystery box queste. Le. Le, le Cosa? Mystery box? Le mystery box? Sì! Ma, ma è possibile che tu sei sempre tutto? Eh sì, cosa, io cosa sono, sono sempre aggiornata! Cosa sono le mystery box? Guarda Johnny, allora aspetta, prima di no, aprirla, aprirla, prima di aprirla, aspetta un attimo che c'è una cosa importantissima da dire! Sentiamo! Vedi che c'è questo piccolo adesivo? Sì, va bene, adesivo! Eh, che numero hai tu? Che numero hai? È Il numero 8 barra 12! Esatto! Io il numero /12. 7 barra 12! Questo significa sì? che in ogni confezione che trovi sì. devi trovare un numerino sempre diverso perché c'è una composizione diversa! quindi ci saranno cose ah, diverse quindi io ho il numero 8 tu il numero 7 ah quindi non abbiamo le stesse cose cioè io eh non no. trovo le stesse cose tue eh no perché bisogna guardare questo numerino ah ok quindi ce ne sono 12 diverse Sì. allora io apro la mia ottava io apro la mia Quanto settima vai apri avvi io sono proprio curiosa allora c'è questa linguetta qui open open vai non sei emozionato? Visto sì, che bella allora. sorpresa che ti ho fatto! Vedo l'ora! Oh, allora, vediamo un po'! Wow! Guarda quante, quante cose ci sono qua dentro! Guarda, qui ci sono gli adesivi! Questi qua li attaccherò proprio lì! Che belli che sono! Guarda, c'è Titano! No, basta! Cambio, cambio discorso! <ride> Poi, ah! Quacco! Qui abbiamo, abbiamo quello che possiamo trovare nelle confezioni! Giusto? Giustissimo! Guarda, ci sono anche i pallini! Ah, quindi abbiamo, Puoi guarda, che abbiamo i, le minifigures da 5 centimetri, ne troviamo due, e, e uno da 8 centimetri. Vai, apriamo. Dai. Allora, wow, ma è bellissimo, ma, ma già da, visto che tu sei tutto. Che, ma sbaglio è un colore super super sì, speciale? Sì, sì, mi sono dimenticata di dirtelo perché soltanto qui li troverai di questo colore Cioè nelle confezioni, in queste mystery box troviamo queste versioni speciali e basta? Solo qui Da nessun'altra parte? Da nessun'altra parte Wow, allora devo scoprire cosa ho qua Poi Eh sì perché abbiamo tutti i personaggi nuovi, giusto? Eh certo. Io qui ho trovato Mota Guarda che bello rosso allora, nucleor. Sì. Fammi, fammi ricordare. È ultra zephyr. Ma che bello questo! Quello è 8 cm. Lui è ultra Vulcan, è da 8 cm. Aspetta, eh, guardiamo un po' che cosa sì. Vediamo chi è trovato. Oh! Ah, ho capito, lui è ultra oh! thorac. È bellissimo! È Vabbè. una squadra super speciale, super gormitica! No, Johnny, guarda, un'altra sorpresa! Ma, ma cosa se la scatola è vuota? Ma guarda bene, guarda cosa c'è! C'è un foglietto. Non ha un foglietto è il digital code. E quindi con questo posso sbloccare dei contenuti speciali. Sì. Fa vedere guarda, fa vedere vado a sbloccare anche i tuoi. No, no, aspetta! Oh, quanto mi piace questo momento, Giada! Anche a me piace tantissimo. E sì, perché in questa parete super meca appendiamo le vostre foto. E ragazzi, mi raccomando, dovete mandarle a gormitishow.gormiti.com. Eh, sì, così le mostriamo e le appendiamo. Oggi ce ne sono arrivate. Alcune? Sì, e ci sono anche delle dediche okay. Iniziamo allora da. La prima è Bien Bien Che ci scrive Ciao Gianni e Giada, sono Bien, ho 7 anni Ed ecco la mia foto con la mia collezione dei Gormiti Wow, quante idea Spero di vedere le mie foto sui prossimi episodi dei Gormiti Show Amo davvero guardare il vostro show Grazie mille Grazie mille ed Grazie. ecco qui la tua super foto Poi abbiamo Leonida Anche Leonida ci ha scritto qualcosa? Esatto Ciao, sono Leonida e vi scrivo da Limbiate oh. Ho 5 anni vi seguo sempre nei vostri bellissimi video Vi mando un po' di foto di me e della mia collezione che Spero te... che la mandiate nella prossima puntata anche, anche nel prossimo anche la... magazine. Grazie, siete grandissimi. Viva il Gormiti Show! La spada lancia token! Non guarda quante cose che hanno! Che bravi. bello! C'è anche il disegno, hai visto? Bravi, bravi, bravi, bravi. Poi. Mi vedo una torta. Che ah, bella! No, Giada, non è il momento di mangiare. È eh. strano, di solito lo dico io a te. Eh, esatto, quindi fatti una domanda: allora, Nicolò ci, ci manda la foto di una super torta di compleanno, quindi, se è stato il tuo compleanno, Augurissimi, e cosa ci scrive? E ci scrive: vi mando una foto del 20 giugno col mio fratellino ah, ecco, e benissimo. gormiti eh, la foto della torta del mio compleanno. Grazie, Amorì. siete simpaticissimi. Grazie mille, sei simpaticissimo Grazie. anche tu. Poi la prossima, Stefano, guarda, eh sì, se eh mi ricordi sì, come sì, te sì. ci siamo e divertiti? Mi sembra che l'avevamo aperto a Pasqua, mi sì, pare. Sì, nel, sì, nel, nel Pasqua noi. Ok, lui ci scrive qualcosa. Uh, Stefano, sì, ci sì. scrive Ciao Gianni e Giada, sono Stefano da Roma e ho quasi sei anni Vi mando questa foto con tutta la mia collezione dei gormiti. Spero tanto che vi piaccia e che la farete vedere nella prossima puntata del Gormiti Show Vi seguo sempre, un bacio uh, Un, un bacio bacione E ha chiuso la foto come noi Così Bravissimo. Poi abbiamo Vincenzo ma che ci manda. Ma, no, ma sono tantissimi, davvero. Ma un esercito praticamente. Ma... Come fai a collezionarli? Di... Ti stanno in camera? Perché sono tantissimi. E poi Giada riconosci questo bambino. Certo, che lo riconosco. Eh sì, è il travestito dall'orcario. È il bambino che si era travestito dall'Orcherion. E, que e questa, questa foto ci manda lui che eh, è in macchina. C'è il super bracciale degli grazie mille, continuate a mandarci le foto perché, perché noi, noi le appenderemo proprio qui esatto, noi vogliamo appendere tutte le foto eh? tutte vogliamo riempire questa parete mi raccomando ma Gianni ah. adesso passiamo a rispondere alle domande che ci avete fatto Dai, va bene, qualche curiosità allora Giuseppe996russo sì. sì. ci, ci chiede ciao Gianni e Giada, perché non fate vedere un'anticipazione dell'ultimo episodio della serie nel primo episodio? perché noi non ci occupiamo di, di questo sì, non, non dipende da noi purtroppo invece Lorenzo Belloni allora Lorenzo salve come state? Bene <ride> Beh, grazie! Grazie! Eh, siete fortissimi insieme, sono colpito yeah. da Johnny per tutte le volte che ha vinto con i collezionabili! Solo fortuna eh, solo fortuna Anna! Sono. Vi saluto tanto Edoardo I9Anni, ciao e grazie di averci scritto. Emma cosa ci scrive? Emma, ciao ragazzi mi chiamo Emma ho 14 anni, voglio solo dirvi che per me siete un'ispirazione Grazie, perché è bello finalmente vedere due ragazzi così grandi appassionati di Gormiti, sì. visto che io li adoro, ma tutti mi dicono che sono troppo grande. Ma io so che non è vero, soprattutto adesso sì. che siamo entrati nell'era Mecca. Vi non adoro so. e chiedevo se potevate io, salutarmi. Io lo dico sempre Giada, non si smette mai di essere piccini, è vero? Esatto, mai, esatto. Mai, mai, Poi, leggo io, um, Ime Villafranca. Ciao Gianni e Giada, uh, sono Marco, vorrei andare nel vostro studio, come ha fatto Edoardo. Eh... Ci stiamo lavorando, eh? Sì. Ci stiamo lavorando, può essere che vi invitiamo. Voi continuate a seguirci, perché eh, le sorprese al Gormiti Show, Giada, non, non finisco! mai. mai è giusto! <ride> Picasim 99, cosa ci scrive? Picasim, mi avete fatto tanto ridere, se volete vi invio foto da vostra pagina Facebook, la mia, la mia collezione Gorm. E già ora sei super bella. Grazie. Eh, domanda, sì. se fossi un Hyper Beast, cioè animali Gormiti, chi sareste? Allora. Aspetta, aspetta, prima di rispondere. Ma, ma non è che perché ti ha detto che sei super bella, adesso rispondi tu. Eh. No, no, non ho ancora è finito. Ah, ecco. e, poi, eh, e poi faranno album, figurine. E poi potreste andare avanti a pubblicizzare la rivista Gormiti. E infine ricordi Popolo della Forza. Ok, Coresta. una cosa per volta perché io già mi sono un po'. L'hyperbis. Beast, vabbè, la mia preferita dovresti saperlo è Piron perché è legata al fuoco. Eh, la mia sì, la tua è la Lo sappiamo perché è legata a Titano. Sì, sì. Bene, bene, ok. Basta. Ah, l'album la, di figurine, sì. È, è già in edicola, e esatto. c'è un'altra domanda? L'altra domanda è, è uh, che facciamo qualche ricordo al del popolo della foresta. Seguici, seguici. Magari e magari qualche uh, sorpresa arriva. Se possiamo pubblicizzare pugizzare vista Gormiti. Seguici, seguici, seguici. Angelo... Angelo Casali, ciao Giada e Johnny, siete fantastici, mi chiamo Angelo, ho 7 anni e vorrei sapere se potrei essere invitato nel vostro studio Gormitico, vi invio un mio disegno, ciao! Ciao e come abbiamo risposto prima ci stiamo lavorando, continuate a seguirci perché le sorprese non finiscono mai! Bene, Johnny. Ah, giusto, uffa. Ecco, io adesso sono triste. Perché è finita la puntata, ci dobbiamo salutare, dobbiamo eh, invitare il nostro amici a seguirci nella seconda. E eh, vabbè. Sì, ma non devi essere triste perché passa velocissimo il tempo, e è quindi vero. ci vedremo subito nella seconda parte. Noi vi salutiamo, vi aspettiamo nella seconda parte della puntata. <ride> Ciao! Ciao. Aspettate. Aspettate! In tanti ci avete chiesto come e dove incontrarci dal vivo. Ci Sono appena comunicato che il 24 novembre saremo alla fiera G Come Giocare a Milano. Nello stand di Giochi Preziosi. Ripetiamo: il 24 novembre. Fiera. Oggi come giocare a Milano! Vi aspettiamo! Ciao! Ciao, Ciao ragazzi! E bentornati al Gormitimini! <ride>